Ciao a tutti carissimi amici, ben ritrovati su questo video dove parleremo oggi sempre delle coppie e in, questo, in questa occasione vorrei parlare dei, delle arrabbiature, dei battibecchi, di de, de, de tutte quelle situazioni che spesso si creano e poi ti chiedi, ma cos'è successo? Perché si sono creati? Qual è il meccanismo che scatta in questi momenti? Che cosa succede quando te vai fuori di testa totalmente e, e esplodi? Cosa succede? Allora, ehm, ogni giorno siamo comunque sottoposti a stress, a, a una vita comunque frenetica. Diciamo che comunque eh, ovviamente i fattori esterni alla coppia Influiscono inevitabilmente, questo purtroppo eh, succede perché comunque abbiamo una vita al di fuori della nostra coppia, nel lavoro e tutto quel che succede anche al di fuori si riflette anche nella coppia e ahimè eh, spesso ce la prendiamo anche con la persona o con le persone che abbiamo più vicino. No, non siamo spesso in grado di controllare quello che è la nostra rabbia interna e, e spesso diamo anche la colpa agli altri di cose che non, che non hanno in realtà. Avete presente quando succede una cosetta così? Non lo so, non mi ha detto che andava in questo posto. Da lì parte il mondo. Da lì parte il mondo, ti viene dentro questa rabbia, questa... Rancore e da una cosetta così comincia a ricordare quelle passate, tutto quello che ti ha fatto, quello che non ha fatto, quanto è stato cattivo ancora dieci anni fa. Cosa è successo, che cosa ti ha fatto magari tre anni fa. In un litigio così, piccolo, vengono fuori ancora tutti i pensieri del passato, magari cose successe precedentemente. Che alimentano e alimentano e alimentano minuto dopo minuto, cose che da così diventano così. E ti, e ti trovi in delle situazioni emotive che all'altra persona dici: Ma veramente? Ma che cosa è successo? Forse è un po' troppo poco quello che ho fatto per avere una reazione del genere, perché poi esplodi. Esplodi ogni cosa che dice l'altra persona non va bene? Ogni cosa che ti propone non va bene, trovi tutto sbagliato quello che ti dice, quello che ti fa, perché comunque sei già arrabbiato magari di problemi tuoi personali, di problemi tuoi di lavoro, di problemi di altre entità. Arrivi a casa, magari la persona con cui stai ti fa una cosetta così, basta, è finita lì. Vedi tutto in maniera così enorme. Vedi che questa persona, anche questa persona, come tutti gli altri, ti deludono, ti fanno arrabbiare e non è in grado di capirti. Cioè, Questo è quello che alla fine noi pensiamo, il film che ci facciamo noi dentro. E da una cosetta così parte tutta una dinamica che diventa praticamente una ruota. Tu fai un dispetto all'altro, l'altro ovviamente si arrabbia, fa un dispetto a te tu ti arrabbi ancora di più, arrabbiata già precedentemente, ne fai un altro dispetto e così si va avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, finché alla fine nei casi peggiori si arriva alla rottura del rapporto. Non è semplice non ascoltare quella particina di noi che ci dice che è cattivo, è cattiva, ti ha fatto questo, ti ha fatto quello. E non è semplice, non è semplice perché a volte spesso nemmeno noi ce ne accorgiamo di, di che cosa sta succedendo all'interno della nostra mente e il perché siamo così arrabbiati, perché sono talmente tante cose assieme che purtroppo non riusciamo a volte ad essere talmente concentrati da capire che in realtà la situazione forse non dipende dalla persona che abbiamo davanti. No? E dovremmo cercare di fermarci. quando succede che ti arrabbi ti, ti senti incavolato nero perché il tuo partner ti ha fatto qualcosa che tu credi che sia la cosa peggiore del mondo in quel momento fermati, pensa è veramente così grave quello che mi ha fatto? voleva veramente farmi del male come io penso che lui volesse farmi? perché ha fatto questo gesto è veramente così cattivo o così cattiva come io credo che sia non è che forse c'è un malinteso non è che magari anche quella persona sta male e in qualche modo sta cercando di dirmi che ha bisogno di me in questo caso non è semplice quando si è arrabbiati cercare di fermarsi e cercare di capire e mettersi anche nei panni degli altri la sensibilità se ne va, se ne va a, a Plutone, se ne va in un altro pianeta praticamente perché siamo troppo arrabbiati non siamo capaci di metterci nei panni dell'altra persona e di cercare di capire che uno sbaglio così può capitare, siamo tutti degli esseri umani e la, la maggior parte delle volte la persona che ci vuole bene non lo fa per cattiveria, lo fa perché forse a sua volta è già arrabbiato Forse a sua volta è già un disagio suo che cerca in qualche modo di tirar fuori, di farti capire, di, di parlarne perché forse non, non riesce nemmeno questa persona a capire. Quindi quando ci sentiamo arrabbiati dentro di noi cerchiamo di interrogare prima di tutto noi stessi. Cerchiamo di capire perché mi sento arrabbiato, che cosa è successo, cosa mi ha fatto lui, cosa mi ha fatto lei. Che cos'è che ha detto che mi ha fatto sentire così male? E poi analizziamo. Ma è veramente così come io la vedo? È veramente così brutta? Volevo veramente ferirmi? Volevo veramente farmi del male con quella parola, con quell'azione, con quel gesto? Oppure sono io che magari sto ingigantendo le cose perché ho miliardi di problemi sulla mia testa e non ho altro con cui prendermela che con lui perché con gli altri non posso farlo? Allora fermiamoci, quando ci sentiamo arrabbiati, quando siamo eh, delusi che, che, che il mondo sembra che ti sta cadendo addosso, che non c'è più niente di bello, che la, che la tua relazione ti fa schifo, che vorresti andartene, che non, non, non vedi l'ora di, di, di, di sparire dalla terra, fermati, fermati e pensa, è veramente ciò che sta succedendo? È vero? ciò che io sto sentendo o è soltanto una mia percezione in base al mio stato emotivo attuale. Questo dobbiamo fare perché spesso e volentieri i problemi siamo noi a vederli così, così. In realtà sono così, sono piccoli così. Bisognerebbe che impariamo a fermarci, a pensare, a metterci nei panni degli altri e a cercare di capire che c'è solo ed esclusivamente l'amore, l'amore, che ci amiamo, che ci vogliamo bene e che si vuole bene, non si fa mai del male volendolo fare, non si fa mai del male volendolo fare, questa è una cosa che dovremmo cercare di imparare. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace sotto e ci vediamo al prossimo video, conta su di te!